Nei primi decenni del Seicento, gli alchimisti di Praga, città magica per eccellenza, parlano di un manoscritto misterioso. Si dice che sia passato per le mani di un imperatore, Rodolfo II d'Asburgo, e viene definito la Sfinge. Perché? Perché è un enigma, perché è incomprensibile. Infatti, eh, questo piccolo codice di pergamena è scritto in un alfabeto ignoto e in un linguaggio assolutamente indecifrabile. Ed è accompagnato da una serie impressionante di disegni eh, che raffigurano piante, alcune delle quali molto bizzarre, configurazioni eh, planetarie e astrologiche e scene che sembrano allegorie alchemiche. Da Praga viene inviato a Roma per essere esaminato da un gesuita, Athanasius eh, Kircher, che aveva fama di esperto nelle crittografie, ma nemmeno lui riesce eh, a capire di che si tratti. Il codice rimane a Roma per alcuni secoli, tramite una serie di vicissitudini che lo vedono a un certo punto anche nascosto, e poi, all'inizio del Novecento, viene acquistato da un antiquario americano, Voynich, che lo porta negli Stati Uniti, è ancora oggi eh, presso l'Università di Yale. Questo, eh, che oggi è noto come il manoscritto Voynich, proprio dal nome di questo antiquario, rimane un grosso enigma. Le analisi del Carbonio 14 ci dicono che risale agli inizi del 400, ma non si sa se sia un antico falso creato per ingannare qualche ricco collezionista dell'epoca appassionato di alchimia e astrologia, oppure se invece sia veramente un, un testo cifrato. Quello però che tutti possiamo fare oggi è eh, consultare, sfogliare le riproduzioni i facsimili che sono stati fatti, eh, corredati spesso da studi molto seri ehm, che aiutano a inquadrare appunto questo, questo misterioso codice e ciascuno può eh, interrogarlo, indagarlo, analizzarlo con gli strumenti che ci danno le scienze umanistiche e quindi eh, tra le altre la, la codicologia, la paleografia, la filologia, l'iconologia. Quindi eh, ciascuno dalla biblioteca può eh, sfidare questa Sfinge che è in circolazione da 600 anni.